Grazie per l'introduzione, uh, devo dire che eh, già le loro presentazioni prima sono state veramente molto belle, quindi adesso tocca ai grandi fare meglio dei, dei piccoli perché i piccoli stanno facendo veramente molto bene. Allora, oggi quindi vi parlerò di luce e materia e um, cerchiamo prima di capire in fisica cos'è la luce e cos'è la materia. Allora, la luce in fisica è il campo elettromagnetico, che voi soprattutto state studiando negli ultimi anni del vostro percorso, ok? Quindi E e B, e qui ho visto una lampadina ma ci sono tanti tipi di luce naturalmente, questa è una lampadina ma c'è il sole, oppure c'è questo pointer e che vedete fa una luce molto diversa, però tutte queste tipi di luce possono essere descritte attraverso il campo elettromagnetico. Poi c'è la materia, la materia di cui vi ha anche parlato Alessandro prima, eh? non l'antimateria ma solo la materia, e questa materia eh, ha delle proprietà, reagisce. Uh, in, uh, il campo magnetico e il campo elettrico agiscono sulla materia perché agiscono sulle cariche che compongono la materia. Mm? Benissimo. Tutte queste campi della materia sono descritte dalle equazioni di Maxwell che descrivono il comportamento della luce. Allora, qui potete ordinare su internet questa bellissima maglietta in gauss set, l'equazione le di Maxwell, and then there light. Potete ordinarla, è molto, che è molto, molto. Sensori di diversi colori. Allora, andiamo avanti. Oggi voglio parlarvi di alcuni esempi di uh, interazione luce materia e ho scelto tre differenti ambiti. Una è la natura, e direi che la batteria è il posto eccezionale, una delle cose che manca in via <ride> effettivamente, sono lontani dalla natura. Una è l'arte, e questo perché i fisici non diranno mai. Ah, io l'italiano non ho mai capito, non leggerò mai un libro di... Non è vero. Tutti noi abbiamo come eh, molta passione anche per l'arte, per la filosofia, per la storia. Mi vedete che c'è qualcosina anche in questa presentazione. E poi, infine, nella tecnologia, perché ovviamente parte di quello che noi fisici scopriamo può essere anche utilizzato. E poi vi eh, lascerò eh, due piccoli eh, messaggi che in inglese vengono in letti take-home message, che sono quei messaggi che dovete portare a casa, che sono molto più molto più piccoli di tutta la presentazione, ma è importante che vi restino meno piccoli. Allora, cominciamo dalla natura. Eh? Il colore della natura, qui vedete un bellissimo arcobaleno, eh? non è finto, è stato proprio una foto, e vedete eh, tutti questi diversi colori che voi sapete essere eh, possibili quando la luce del sole attraversa eh, particelle di acqua sospese nell'atmosfera. Eh? Perché è tutto questo? Perché la luce solare, ma in generale la luce bianca, è formata da una cosa che si chiama spettro elettromagnetico. la luce sono delle onde, queste onde hanno una lunghezza d'onda, cioè il periodo nel quale il campo elettrico-magnetico oscillano e cambiano direzione, e queste lunghezze d'onda dipendono dal colore della luce. In particolare ci sono colori che noi non possiamo vedere, e sono per esempio le onde radio, quelli che usate i vostri cellul cellulari oppure i raggi X quando andate a fare una lastra però c'è una frazione dello spettro che noi possiamo vedere e infatti ad ogni lunghezza d'onda corrisponde un colore e eh, questo è lo spettro della luce visibile dall'occhio umano ovviamente se poste gatti vedreste diverso. Mm? Ora, vi faccio notare che questa lunghezza è circa 750 da 750 a 450 nanometri vi ho già detto, anche usato un nanometro è un miliardesimo di metro quindi in una, poco più di uh, un, decim uh, un decimo di micron il campo elettrico riesce a fare un'oscillazione completa. Ora, il fatto che dalla luce bianca si possano originare i colori lo dicono anche i poeti. Eh? E questa poesia, questa è un tratto di una poesia che voglio vedere se qualcuno sa di chi è, come luce rapida, come la luce rapida piove di cosa in cosa e i colori va e suscita dovunque si riposa. Chi è l'autore? Manzoni, ho sentito qualcuno che l'ha detto, Manzoni è della Pentecoste. Manzoni usa un'analogia fisica per spiegare eh, il fatto che ehm, le persone sentono gli apostoli parlare in una sola lingua, cioè la luce bianca, ma ognuno sente una componente eh, diversa della parola e quindi lo spettro. Quindi eh? vedete che anche in letteratura trovate esempi della fisica. Ora, da che cosa vengono i colori? mai mi chiedono cosa vengono i colori. I colori, il 99% delle volte, avvengono dai pigmenti. Cioè, ogni sostanza in realtà è un pigmento, ma in particolare i pigmenti sono detti quelle sostanze che assorbono una parte sola della radiazione visibile. E quindi quello che voi vedete è tutto il resto. Eh? Quindi, questi qui sono vari pigmenti, di varia origine, e da sempre l'uomo ha saputo sintetizzare questi pigmenti andando a prendere dei colori da diverse sostanze però oggi vedremo che non tutti i colori hanno questa origine, ci sono anche dei colori diversi. Ce lo facciamo spiegare da un amico che è il topo di mare, o anche detto afrodita più legata, eh? Ed è, che cosa? è un polichete, cioè un verme, eh? può essere lungo 15 cm di lunghezza, che è un darmazzo. è comune sui fondi molli della, dei mari del nord soprattutto e si nutre alla ricerca di altri vermi più piccoli. Eh? Allora, noi non siamo, diciamo, interessati all'abitudine alimentare del polichete, ma siamo interessati al vestito del polichete. Guardate un po' questi, questi colori che si vedono abbastanza, però facciamo uno zoom. Questo è il pelo del polichete. Eh? Vedete tutti i colori, quasi tutti i colori del dal rosso al verde. Allora uno dice, cavolo, questo polichete ha speso la fortuna in pigmenti, perché qui ogni colore ha un pigmento diverso. Invece non è così. Vediamo di capire perché il polichete ha questo colore. Allora, il pelo del polichete, se voi zoomate ancora di più, prendete un microscopio elettronico, vedete che il pelo del polichete è forato. È forato. e Questi piccoli buchini non hanno una dimensione molto grossa, anzi, hanno una dimensione. Innanzitutto, sono messi in modo periodico, vedete, e poi hanno dei buchi che sono uh, a un raggio di qualche centinaio di nanometri. Se voi vi ricordate, questo centinaio di nanometri era proprio la lunghezza d'onda tipica della luce. Allora che cosa succede? Ognuno di questi buchi eh, quando un raggio arriva su questi buchi eh, c'è un fenomeno che si chiama di diffrazione, cioè è un fenomeno di diffusione della luce da un oggetto che ha una dimensione confrontabile con la lunghezza d'onda. Tipicamente gli oggetti sono molto più grandi, eh? un tavolino sicuramente non può eh, diffrangere la luce nello stesso modo dei buchi all'interno del pelo delle polichete. Ora, ognuno di questi buchi, proprio perché Um, questi buchi sono messi in maniera periodica, ognuno di questi contributi coopera con gli altri e interferisce. Attraverso un effetto di interferenza questo pelo si comporta come uno specchio, quindi non c'è assorbimento, ma è uno specchio che è selettivo, cioè riflette solo un particolare colore che corrisponde più o meno alla dimensione del buco e al periodo di questo reticolo. Quindi cosa succede? Questa variazione di colore che voi vedete è dovuta fare quando il buco si stringe, anche questi buchi si, st si, stringe, questi buchi si stringono. E quindi voi vedete, qui i buchi erano più grossi, vedete il rosso che viene riflesso, poi il giallo e così via, il verde e così via. Quindi è interessante perché, partendo dallo stesso materiale, quindi non c'è nessuna differenza del materiale qui o qui, voi potete ottenere colori diversi. Eh? Ovviamente uno dice, cavolo, vabbè, ci hai fatto vedere un verme, vabbè, non è che lo vediamo tutti i giorni. Invece questa cosa è comune anche in animali, in setti più belli. Per esempio questa è una farfalla e questo blu elettrico è qualcosa che con un pigmento è difficilissimo da ottenere. È proprio un effetto specchio. Il motivo è che vi ho fatto vedere prima dei colori dati da um, strutture che erano perfettamente periodiche, però se voi giocate un pochettino, questa è la sezione del guscio della... Uno schema della sezione del puscio dello scarafaggio: vedete che qui c'è un gradiente, c'è cioè una differenza di periodo tra qua e qua, quindi vengono riflessi una combinazione di colori e tutta questa combinazione di colori dà questo effetto d'oro. E quindi la natura con gli effetti speciali. Bene. Bene, abbiamo visto quello che fa la natura, vediamo quello che fa l'uomo. E l'uomo usa il colore soprattutto dove? Nell'arte. Eh? Questo ad esempio è una metà. Che cosa utilizziamo per, uh, uh, come esempio? L'ho cercato questo è l'esempio che ho trovato, che è un esempio molto bello. È la Coppa di Ligurgo, è del IV secolo d.C., quindi a 1600 anni, e ha origini romane ed è conservata nel Discusium assieme a tante altre opere italiane. Però, al di là di questo, uh, Ligurgo chi era? Ligurgo era un re mitologico di Sparta, fra l'altro anche considerato uno dei principali legislatori, e C'è una storia che l'area di Curgo che vuole uccidere, ci sono diverse versioni, ma questa è la versione diciamo più uh, acclarata: vuole uccidere Ambrosia e gli uh, dei per proteggere Ambrosia la trasformano in una vite. E questa vite, qui vediamo li Lipurgo che è stato ucciso Ambrosia, e poi nel retro della coppa il Lipurgo che viene strozzato praticamente da Ambrosia, che è trasformato in una vite, appoggia Lipurgo e lo ammazza. Sapete che. Tutte queste storie di solito finiscono con qualcuno che schiacca, ok? Comunque, da un'altra parte è riuscita questa coppa, non solo perché è bellissima, eh? 1600 anni, perché se è illuminata da davanti la coppa è eh, verde, ma quando voi la illuminate da dietro la coppa è rossa. E eh? Allora, se ci pensate, 1600 anni fa qualcuno ha fatto veramente magia. Eh? Allora, vediamo di capire Uh, come hanno fatto a ottenere questo effetto allora la coppa è fatta di ma ah, prima di tutto vi faccio notare che i bicchierini che comprate a Ikea, pur essendo modernissimi dal design accattivante non hanno la stessa proprietà della coppa di Purgo. perché se voi li guardate in trasmissione davanti o da dietro questo è sempre blu e blu rimane ok? quindi 1600 anni fa c'è di quelle cose che pur oggi con Ikea non riusciamo a trovare allora perché Funziona invece la bomba di Lipurgo. La bomba di Lipurgo è fatta di un normalissimo vetro, ma nel vetro sono disciolte particelle metalliche. Ora, queste particelle sono ancora più piccole dei buchi che avete visto prima, hanno un raggio di circa 5-10 nanometri. Eh? Quella di Lipurgo c'è oro, però si può usare anche altro materiale. Voi sapete che nei metalli: Uh, gli elettroni sono liberi di muoversi alcuni degli elettroni sono liberi di muoversi ora, quando arriva la luce su queste particelle molto piccole la luce è in grado di mettere in oscillazione tutti questi elettroni assieme okay? tutti si muovono come nei pesci che sono dei branchi che si muovono completamente tutti in una direzione tutta nell'altra queste oscillazioni si chiamano plasmoni che non sono i, i uh, plasmoni, non sono i uh, biscottini per bambini eh? plasmoni si chiamano Ora, quando ehm, la luce mette in oscillazione tutte queste cariche, a un certo punto c'è un aumento di quella che è la diffusione della luce attorno alla particella. In particolare, questo però succede solo per alcune lunghezze d'onda. In particolare, nella coppa di deturgo, quando arriva la luce tutta colorata, la luce che viene diffusa è quella verde. Quindi voi da davanti cosa vedete? Vedete la luce diffusa. Anche di questo punto, voi non vedete la luce riflessa perché Perché visto che l'angolo di riflessione è uguale all'angolo di incidenza possiede 6 metri perché il raggio di riflessione è qua sopra voi vedete la luce diffusa eh? stessa cosa nella coppa di pulbo e quindi viene verde ovviamente per contro, visto che la luce rossa non viene diffusa perché non è capace di citare tutti questi elettroni la luce passa e quindi se voi vi mettete dietro la coppa vedete il rosso ora non è che 1600 anni fa sapessero dell'esistenza dei plasmoni, anzi questo è qualcosa di fisica abbastanza recente, però gli, quelli che producevano il vetro sapevano che se mettevano un po' di metallo, alzavano un po' la temperatura, eccetera, il vetro chissà come mai si comportava in questo modo. Lo sapevano 1600 anni fa e lo hanno utilizzato anche dopo, per esempio, adesso ve lo vedremo uh, in, in altre applicazioni, ma la cosa interessante anche è anche che questo fenomeno di diffusione può essere regolato Variando la dimensione o anche il metallo, in particolare la dimensione, potete produrre tutti i colori dell'arcobaleno. Ed è bellissimo perché? Prima lo scarafaggio vi sembrava d'oro, ma non c'era né metallo, qua invece c'è dentro metallo, ma non sembra metallico, anzi, sembra tutto colore tramite l'oro. Eh? Questo vedrete che sarà uno dei take on message che voglio dare. Alla fine, questo, questa strategia è usata nelle vetrate delle chiese, quando fate la prima gita a Parigi, e fate vedere Notre Dame, tutti i colori di quelle chiese. Sono delle vetrate che sono fatte in questo modo e sono praticamente eterni perché, mentre i pigmenti sono fatti in materiale tipicamente organico che, che un piano piano um, deperisce, questi vetri, se puliti, continueranno a splendere per migliaia di anni. Ma non solo, li trovate anche, ad esempio, nei test di gravidanza che spero nessuno di voi abbia utilizzato recentemente. Okay? Allora, questo colore rosso che voi vedete non è un colore dato a un pigmento ma è dato proprio da queste nanoparticelle metalliche che sono dentro e se avete due lì dovete comprare una macchina più grande come ho fatto recentemente allora e quindi questo è quello che insomma vedete adesso passiamo all'ultimo all'ultimo aspetto che invece è la luce è la tecnologia fino ad ora vi ho fatto vedere nanostrutture prodotte dalla natura a nanoparticelle prodotte da qualcuno che le utilizzava ma non sapeva esattamente bene come funzionavano adesso invece vi faccio vedere che queste nanostrutture a un certo punto la gente ha cominciato a pensare di farle. E questo, vedete, assomiglia al pelo del polichette, però in realtà è molto più preciso del pelo del Polichette, devo dire, e è fatto dall'uomo che riesce a fare dei buchi in una lastra che è spessa poche centinaia di nanometri, in questo caso è un semiconduttore, tipo il silicio, questo è uh, uh, a assegura di gardio, e uh, fa dei buchi, li mette in maniera periodica e quindi controlla la propagazione della luce in queste strutture. Come? Per fare che cosa? Beh, innanzitutto um, vuole controllare la luce e può utilizzare tantissimi materiali diversi. Quindi l'idea è quella di, di riuscire a controllare la luce indipendentemente dal materiale che si usa. E poi in secondo luogo, quello di uh, utilizzare per applicazioni che aiutano la vita di tutti i giorni. La Intel adesso, accanto all'elettronica, ha un fiorente uh, settore di ricerca uh, in fotonica. Eh? La, la legge che studia la propagazione dei fotoni e il modo di fare andare in giro si chiama fotonica. Ora, in particolare, un problema molto grosso è che mano a mano che la gente crea dei computer sempre più grandi e cerca di fare calcoli sempre più grossi si deve, si trova al problema di trasferire con il calcolo parallelo tanti dati da una parte all'altra, da un CPU ad un'altra eh? dopo vedremo più tanti che ci sono anche altri modi per fare calcoli complicati però se voi li usate sul computer avete il problema di trasportare questi dati ora se li trasportate con l'elettricità, con dei fili, li trasportate con una corrente ma la corrente scalda e a un certo punto se voi non avete una ventolina nel computer che funziona bene il computer comincia a friggere la luce invece non fa così, perché la luce, la luce interagisce poco con la materia, potete propagare la luce per centinaia di chilometri senza problemi. Allora l'idea dell'Inter è quella di utilizzare delle microstrutture per creare delle connessioni tra chip e chip in cui l'informazione prima è elettronica, diventa ottica e poi ritorna elettronica e quindi riesco a trasferire tutte queste quantità di dati. Questo ad esempio funziona anche in internet, chi ha la DSL, chi ha la DSL arriva con un cavo, ma la fibra ottica a una banda molto più larga, proprio perché i dati vengono trasportati dalla luce. Poi, un'altra applicazione interessante è quella di creare biosensori ottici, cioè quella di utilizzare la luce, ad esempio, per rilevare ehm, se una cellula è cancerogena, se c'è, ad esempio, un virus nel vostro sangue, eccetera. E queste sono tutte nanostrutture che fanno parte di sensori ottici, che vengono realizzati, sono strutture molto piccole, come vedete, e quindi possono essere prodotti in grande quantità per esempio per i paesi in via di sviluppo possono costruire dei laboratori molto piccoli e facili da trasportare questo uh, non è piccolissimo, però è quasi portato e al suo interno ha delle nanostrutture che servono per utilizzare che servono a fare l'analisi uh, del sangue Ancora, un'altra cosa interessante, sono le telecomunicazioni vi ho detto prima della fibra ottica quindi sapete già che l'ottica viene utilizzata per le comunicazioni però adesso ci si sta concentrando su quella che si chiama ottica quantistica, dove a pari della meccanica quantistica anche lì il campo elettromagnetico viene descritto in una, nella teoria quantistica di campo e um, la luce acquista delle proprietà che sono um, uh, non descrivibili classicamente. Allora si possono inventare dei protocolli dove um, uh, l'informazione è codificata in questa luce quantistica e potete parlare con il vostro interlocutore virtualmente senza essere scoperti da nessuno. Questo è molto importante, ad esempio, non solo per evitare Wikileaks e tutto il resto, ma anche per, uh, per le banche che vogliono avere transazioni finanziarie sicure, ok? Infine, sì, quasi infine, uh, abbiamo le sorgenti di luce, cioè voi avete visto qua un laser che produce una luce solo di un colore, Uh, ci sono nanostrutture come queste nanostrutture qua che vedete, che sono delle specie di, di fibre a delle dimensioni di qualche uh, decina di micro che si vengono utilizzate per produrre laser che non hanno un colore solo, ma addirittura hanno tutto l'arcobaleno. Poi, dopo, uno prende quello che gli interessa. Questo si chiama super continuo perché è proprio uno spettro completamente continuo. E è un oggetto che è stato prodotto veramente di recente, negli ultimi 10-15 anni è stato commercializzato e ha consentito di fare moltissima ricerca. Infine, la meccanica quantistica di cui abbiamo sentito gli interventi precedenti può essere studiata con l'ottica, e questo perché um, i fotoni hanno appunto proprietà quantistiche, ma hanno anche la capacità di conservare queste proprietà molto a lungo. E allora si possono fare esperimenti di ottica quantistica, questi sono esperimenti molto complicati, non entro in dettaglio, ma vengono fatti in nanostrutture che vengono eh, prodotte attraverso una scrittura con un laser su delle trini da microscopio che avete anche nei vostri laboratori, eh? E questo, questa strategia è esattamente quella che viene utilizzata anche per fare eh, il souvenir del Colosseo, ad esempio il vetro con dentro il Colosseo interno, no? Anche questo è un effetto di interazione radiazione materia che consente di scrivere all'interno del vetro queste strutture senza romperlo. Ora, veniamo ai take on messages, eh, visto che il tempo scorre e non voglio stancarvi troppo. Allora, quello che vorrei riportarsi a casa sono due eh, messaggi importanti. Allora, la prima cosa è che quando un materiale viene strutturato e comincia a diventare molto molto molto piccolo, perde le proprietà che lo caratterizzavano quando era grande, quindi voi prendete un chilo d'oro, lo mettete all'aria aperta e sparisce, questo è un fenomeno fisico... <ride> comune Però sembra d'oro, un chilo d'oro all'aria aperta. Se voi ne prendete invece una nanoparticella, quindi qualche centinaio di migliaia di atomi, lì, quell'oro lì cessa di essere dorato ma diventa per esempio verde, diventa rosso e così via. La stessa cosa è il materiale pavone, che teoricamente dovrebbe essere marrone, ma proprio perché viene strutturato il materiale cessa di essere marrone e diventa tutto colorato. La seconda cosa importante è che oggi questa tecnologia che abbiamo imparato anche dalla natura ci consente di controllare in dispositivi molto piccoli la proprietà della luce. Questo è un ambito molto di frontiera. Non si riesce a fare ancora quello che si fa con l'elettronica, ma gran parte di quello che c'è nei display dei vostri iPhone o dei... Samsung anche se volete, oppure dei LCD di casa, sono fatte attraverso micro e nanostrutture e questo è un campo particolarmente in espansione uh, della fisica e arriviamo veramente ai confini della realtà. Ci, ho visto delle strutture, alcune le avete anche qua, come questa che se ci pensate a costruirla è quasi, è quasi assolutamente incredibile che riusciamo a fare queste cose però in realtà sono, sono vero. Vi ringrazio per l'attenzione.